Ciao a tutti. Oggi prepareremo lo spumone all'ananas. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono: ananas tagliato a pezzi e congelato, zucchero semolato e albumi o albumi pastorizzati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi, a velocità 10, aggiungiamo l'ananas congelato tagliato a pezzetti, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per altri 10 secondi sempre a velocità 10 a questo punto aggiunge, eh, inseriremo la forfalla all'interno del boccale spingiamola bene sul fondo del boccale Versiamo gli albumi, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti, a velocità 4. Lo spumone all'ananas è pronto. Serviamolo subito o conserviamolo in congelatore. Spumone all'ananas. Grazie e alla prossima ricetta.